Bilanciati nel futuro è un progetto finanziato dalla Regione Toscana Autorità per la partecipazione che ha l'obiettivo di ascoltare i cittadini del comune di Rosignano Marittimo sulla costruzione partecipata del bilancio dell'anno prossimo. Si parla di quattro temi specifici che sono i servizi socio-educativi estivi, la manutenzione degli impianti sportivi la riqualificazione del centro di Castelnuovo Misericordia e la definizione e localizzazione di un nuovo plesso scolastico nelle frazioni collinari. Oggi si discute in particolare dei servizi socioeducativi per i centri estivi, scuola materna e campi solari per un importo non, non so voi quanto ci mettete a guadagnarli, 270 mila euro, però stiamo parlando di 270 mila euro da spendere l'anno prossimo per far funzionare questi servizi. Quindi abbiamo individuato delle risorse che sicuramente saranno nel bilancio 2013, quello che vogliamo provare a fare è mh, cercare di capire insieme eh, se il modo con, con il quale spendiamo queste risorse è il migliore eh, che ci può essere o se invece ci sono eh, eventuali modifiche o proposte alternative da fare. Collegare la struttura di Gavinana ad attività e associazioni del territorio in modo da creare attività a costo contenuto. Possibilità di viaggi all'estero per apprendere le lingue anche mediante gemellaggi. Riuscire comunque a portare i bambini al mare integrando il servizio con corsi che possono stimolare la creatività percorsi di fotografia, riciclo creativo, aiutano allo svolgimento dei compiti scolastici, maggior conoscenza del nostro territorio e delle strutture che vivono. L'esperienza di Gaminana e dei campi estivi sono sicuramente esperienze fortissime per i nostri figli perché sono esperienze altamente educative. Ed è per questo l'invito quindi all'amministrazione comunale a dare sempre più valore a queste esperienze educative creando, immaginando attività Uh, Correlate a queste iniziative, sempre più importanti dal punto di vista educativo, quindi valorizzare sempre di più questo aspetto. Sì, eh, ritengo che l'esperienza di Gavinana sia un'esperienza molto valida per i nostri bambini, che possono così eh, fare un'esperienza fuori casa, cronicata su, anche sui dieci giorni. E, la, il posto è bello perché siamo a contatto con la natura, siamo in montagna. Eh, e però vorrei che questa esperienza potesse essere estesa anche ai bambini fino a 14 anni eh, e quindi anche adeguare la struttura eh, e i tempi in modo che eh, le diverse faccità dei bambini possano poi diventare compatibili. E poi quando la gente si, si butta, si mette in una persona, e riesce a vedere oltre le, gli aspetti individuali i benefici collettivi, sempre positivo. Lo sport a Rosignano ha sempre rappresentato e continua a rappresentare uno dei settori importanti, qualificanti dei servizi alla persona. Eh, io credo che la qualità della vita di un territorio eh, dipenda anche da quello che è il livello e la qualità diciamo dello sport e quindi dal numero di persone che fanno sport dalla, dal numero eh, di impianti, dalla qualità degli impianti stessi e Rosignano devo dire che nel panorama provinciale è uno dei comuni che dal punto di vista impiantistico è quello, diciamo, più dotato. Ovviamente, eh, e questa è la seconda ragione, eh, siamo in una situazione difficile dal punto di vista delle risorse e avere tanti, tanti impianti ovviamente ci impegna anche nella manutenzione dei tanti impianti. Noi oggi viviamo una situazione di crisi, una situazione nella quale le risorse a disposizione dei comuni sono sempre meno e quindi è giusto anche rispetto alla ristrettezza delle risorse decidere tutti insieme, i fruitori e eh, i gestori insieme all'amministrazione, quali sono le eh, priorità. Avremo modo di dare idea e, e opportunità su quello che saranno gli investimenti del prossimo, del prossimo bilancio. Si va dietro al criterio della maggiore partecipazione, gli impianti che il Comune ha 6 frazioni la frazione più grande è uh, Un L'esempio concreto è dei campi di calcio, non è assurdo vedere all'illatro se è scuole di calcio che si allenano e si dividono in un campo, quindi la priorità attuale è quella di andare a investire sui campi sportivi in questo senso per distribuire il numero di utenti in più campi. Se eh, il territorio volesse sviluppare degli eventi, e dei grandi eventi, i, mh, gli impianti principali devono essere in buone condizioni. Ho sempre creduto nella partecipazione dei cittadini al.. Alla alla gestione della cosa pubblica. Sono impegnato nella più grossa associazione sportiva, ricreativa del territorio e naturalmente sono molto interessato per quello che riguarda la nostra impiantistica. Un'esperienza nuova, diversa, interessante. Speriamo che serva anche un po' per spendere meglio, e bene i soldi pubblici, che poi alla fine sono anche nostri. Eh, per me è un'esperienza positiva, spero che non siano soltanto parole ma soprattutto fatti, quindi cose concrete, e poi vorrei invitare i eh, giovani a essere i veri padroni del, del presente e del domani, perché sono gli unici che eh, domani saranno coloro che gestiranno concretamente quello che è il, la prospettiva di quello che stiamo creando in questo momento. L'esperienza è stata assolutamente positiva e direi anche stimolante. Io ringrazio tutta l'amministrazione e anche dei dati comunali che si sono prestati a questa serata perché veramente secondo me può dare dei buoni frutti. L'incontro sugli impianti sportivi... È stato forse uno dei più complessi dal punto di vista delle risorse perché si parlava di 200.000 euro da attribuire alla manutenzione di impianti sportivi mentre le richieste che erano venute dal territorio erano su circa 800.000 euro. Diciamo, siamo venuti per, per, per sentire cosa è che vorranno fare. Sono 570 euro per Castelnuovo della Misericordia per la riqualificazione appunto del centro urbano di questa, di questa frazione. Eh, io sono un cittadino ma io vorrei sistemare un po' tutte le cose. Vorrei. Tipo? Tipo marciapiedi, bue per le strade che, che, che, che, che se ci si casca ci si ammazzamo. Quando fanno la provinciale un, un pezzetto di... Passeggiata, perché noi non l'abbiamo la passeggiata. Eh? Un accesso migliore che questa qua, la mantengo io pulito questo viottolino qua, che tutti lo usano. Non si può fare un accesso migliore al parcheggio, no eh? Abbiamo utilizzato un metodo che si chiama la camminata di quartiere. I cittadini che hanno partecipato, dopo una breve introduzione nella quale hanno potuto dire qual era il futuro che immaginavano per la piazza e per la città, si sono aggregati ai tecnici del comune e hanno camminato insieme ai tecnici per vedere quali sarebbero le opere ipotezzate, le, le iniziative che si dovrebbero fare. Quindi, hanno letteralmente seguito, camminando per le strade, per, nella piazza, eh, quali potrebbero essere gli interventi di riqualificazione della pavimentazione, della viabilità e anche eh, che tipo di funzioni dare alla piazza dal punto di vista del, dell'arredo urbano e dei servizi. Lasciare il parcheggio in piazza, meglio una piazza funzionale che puramente estetica, invogliare i cittadini, magari con agevolazioni, a ristrutturare le facciate della piazza. Le sapete tutti che la situazione è particolarmente difficoltosa, il Comune non è nemmeno che non abbia risorse, perché risorse ci sono, ma sono bloccate dal patto di stabilità. Ci viene chiesto cosa vogliamo per riqualificare la piazza di Castelnuovo. Vogliamo prima di tutto che vengano mantenuti quei servizi che ci sono ora, coppe, posta i negozi, trattorie e tutto quanto che sono nella piazza, migliorare i servizi, migliorare l'ambiente, le facciate, Castelnuo deve essere vivibile soprattutto per chi ci sta ma anche per chi viene a trovarci. No, non sono d'accordo su togliere il parcheggio perché cioè, in parte potrebbe essere tolto ma eh, se, si to cioè, se si toglie del tutto e si fanno i giardini eh, sicuramente per i negozianti, per le persone che abitano lì, creano, cioè, creano delle difficoltà perché o oh, creano dei nuovi parcheggi. Castelnuovo è, insieme a Vada siamo le due frazioni che hanno una bella piazza, ma naturalmente no con tutte queste macchine. Una piazza più bella, con i fiori, eh, piastrellata come c'è Siena. Naturalmente bisogna fare anche i parcheggi perché, e perché si stimoli le persone a rimanere a Castelnuovo e a tornare a Castelnuovo. Però non levando tanti parcheggi perché la gente di piazza sicuramente non li starà bene. Eventualmente per la creazione dei parcheggi abbiamo delle aree verdi che sono tra l'altro inservibili, che sono praticamente piani di erbacce eccetera eccetera. Bisogna ripristinare la piazza per quella che è la funzione che gli è propria quella di centro vitale e di socializzazione dei cittadini, quindi una nuova pavimentazione, liberarla dalle macchine, creare delle aree a verde, piantumate, delle aree pavimentate, magari anche una parte destinarla a gioco per i bimbi e poi limitare al minimo la circolazione delle auto. Si vede sicuramente che i cittadini quando gli viene data la possibilità di dare la loro opinione sono molto contenti anche perché sanno di essere i veri esperti. La cosa più difficile per i cittadini è capire anche il punto di vista degli altri e quindi riuscire a dialogare e trovare posizioni anche collegiali e consensuali. nel futuro, io credo che sia un'esperienza che stiamo facendo particolarmente interessante e per l'amministrazione comunale e per i cittadini che partecipano, mi sembra, con, con idee, con, con voglia e con, e con capacità perché poi si intrecciano i saperi del territorio con le idee dell'amministrazione dell comunale rispetto al bilancio, a una parte del bilancio 2013 i temi all'ordine del giorno sono stati sviscerati abbastanza abbastanza bene direi e ehm, sia quello sulla riqualificazione del centro storico di Castelnuovo sia quello riguardante gli impianti, gli impianti sportivi e quello che riguarda anche i servizi educativi estivi per, per i nostri ragazzi e ehm, stasera si conclude con questo la, la valutazione di dove e come eh, potremo collocare il plesso. Unico, delle, delle quindi l'idea è quella di poter concentrare tutti i servizi 3-11, quindi la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, in un unico plesso, ovviamente costruito ex novo. Che come dire, ci aiuterete anche a individuare come localizzazione. Vorrei sapere se c'è la possibilità di inserire in questo nuovo plesso scolastico anche un asilo nido, perché nelle frazioni collinari, come ben sapete, non c'è. E comunque, i bambini ci sono e bisogna portarli a all'usiniano sovente. Il problema dell'asilo nido sostanzialmente ce l'avevamo posto: eh, si tratta di capire ovviamente la spesa, cioè la, la disponibilità di spazi, eh, la spesa eh, complessiva aggiuntiva eh, rispetto diciamo, a, alla struttura 311 e poi anche la spesa per la gestione dell'asilo nido che diciamo, sia una gestione diretta dell'amministrazione, che sia comunque una gestione indiretta tramite cooperative, affidamenti eh, all'esterno, comunque è una spesa in più. Eh, e gli Aseni Nido costano parecchio. La scuola deve essere comunque eh, vicina almeno a uno dei tre paesi, di modo che i bambini possano comunque a, a piedi anche raggiungere il centro del paese per fare delle uscite per compiere comunque delle esperienze, perché essere proprio in una zona distante secondo me è controproducente, proprio per l'attività didattica stessa. No, i, te I tempi dipendono anche dall'intervento, dalla progettazione, cioè non solo dal finanziamento. Il Finanziamento diciamo, è il primo passo, poi c'è la progettazione e la realizzazione. Considerando la progettazione preliminare, eh, la progettazione definitiva, acquisizione di parere, poi progettazione esecutiva, gara... In realizzazione, secondo me, dal primo anno non possono passare meno di 4 anni, ecco. parlava della scuola, la scuola unica secondo me è un progetto importante, un obiettivo importante da raggiungere perché le scuole, così come sono attualmente, eh, creano dei problemi, dei disagi soprattutto dei trasporti per, per i bambini perché essendo elementari arrivano fino a 11 anni per cui ci sono alcuni disagi, mentre con un plesso unico eh, sarebbero anche tutta l'esperienza da tre anni fino agli 11 anni condivisa nel sottoplesso e sarebbe migliore. E ognuno lavorerebbe sotto casa la scuola, per cui i pulmini continueranno a esserci, però avere un amplesso scolastico diciamo, raccolto in una sola ubicazione secondo me è importante, anche perché eh, tempi di... insomma.. Come siamo strutturati ora, le scuole sono molto indietro rispetto alle scuole private che vediamo tutti i giorni nei servizi di report della RAI. Per cui adeguare la scuola pubblica, secondo me, avvicinarsi a quelle private sarebbe molto importante i bilanci degli enti locali e quindi anche del nostro comune sono bilanci ridotti dal punto di vista anche delle risorse quindi è importante condividere con la cittadinanza il più possibile la scaletta delle priorità ecco questo è stato l'obiettivo mi sembra che una prima valutazione un primo bilancio sia uh, di assoluta positività estremamente interessante il sistema adottato dal comune di Rossignano per coinvolgere la, la, la popolazione in decisioni che poi eh, comporteranno degli effetti immediati sulla popolazione stessa. Sono contento eh, di questa iniziativa del Comune del bilancio condiviso che perlomeno mh, in parte, a una parte i cittadini viene spiegato cosa viene fatto o meno su varie opere questo è un primo percorso che noi facciamo si è messo a un 10% del nostro bilancio 2013 in partecipazione probabilmente io spero e credo questa è la volontà anche dell'amministrazione che nel prossimo, nei prossimi anni si possa allargare anche questo campo perché evidentemente se noi recepiamo dai cittadini, i cittadini si rendono conto di quanto è difficile portare avanti il bilancio e fare le cose, non quelle che vogliamo, ma quelle che possiamo fare, che dobbiamo fare eh, con priorità, io credo che questo sia un osmosi che fa bene a tutti. Il bilancio mi sembra assolutamente positivo, intanto perché abbiamo incontrato, abbiamo discusso, ci siamo confrontati con tanti cittadini, cittadini semplici, cittadini eh, che si sono organizzati normalmente in associazioni, eh, la consulta dello sport, eh, sui vari argomenti. Quindi intanto è importante che l'amministrazione si sia aperta al confronto molto sereno, molto tranquillo con i cittadini su quattro importanti scelte che dovremo fare con il bilancio dell'anno dell prossimo.